Ciao ragazzi, brevissimo video in risposta a JackAert che mi chiedeva mi ho fatto una domanda interessante Avendo io installato il contagiri Avere una corrispondenza tra l'indicatore del potenziometro per selettore della velocità e il numero effettivo di giri Quindi accendiamo, facciamo partire Velocità 0, 136 giri velocità 1 si vede che siamo comunque ancora fuori attivazione del, del potenziometro siamo sempre a 136 giri a velocità 2 siamo a 162 a velocità 3 siamo a 184 a velocità 4 siamo a 205 a velocità 5 siamo a 227 a velocità 6 siamo a 248 a velocità 7 siamo a 269 A velocità 8 siamo a 294 A velocità 9 siamo a 319 A velocità 10 siamo a 343 Poi ha un po' di gioco ancora il potenziometro 343 Unica considerazione da farsi Considerate che questi sono giri con la macchina a vuoto nel momento in cui inserite una buona quantità di farina, se fate un impasto sui 3-4 kg si attesta sui 300 giri al massimo e, e una partenza di 100-110 circa, perché c'è appunto il carico resistivo Diciamo dato dalla massa che frena il movimento del, del verme. Tutto qui, ciao!